Sono venuta al Roma Center Climb perché cercavo un posto dove fare uno sport diverso e tra le varie selezioni ho deciso che l'arrampicata era quella giusta e il Roma Center Climb mi ha stimolato per questo metodo che ha Marco Nescatelli e la cosa che mi ha affascinato perché era ero un po' sovrappeso che lui diceva che il peso non era importante. E quindi ho deciso di fare questa prova e sono andata avanti. Quello che Marco diceva nei suoi video che io ho visto qui a Roma Center Climb c'è, cioè bastano pochi passaggi fatti giusti. È importante non avere muscoli, eh, ma è importante essere centrati, essere su se stessi. È un modo di prendere lo sport e la vita in un modo diverso. E va seguito, va, va capito, però è una cosa fighissima che ti fa sentire bene eh, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Lo consiglierei, l'ho già fatto, lo consiglierei ancora, l'ho consigliato a mio cugino, ma lo consiglierei anche ai miei amici. Lo sto facendo, ho provato a portarci anche mia figlia e continuerò a provarci perché ti cambia letteralmente la vita. Eh, non è l'arrampicata classica, è il cataclime, è una cosa diversa. Prego, grazie a te.